Ciao! Sono tornato! Sì, anche questa settimana sono tornato! Oggi giochiamo, dopo un bel po' di tempo, a Murder Mystery, che è, diciamo, una modalità molto bella, ma matta dato cos'è sto casino. Volevo parlare della nuova programmazione che utilizzerò dal primo, cioè, dal primo mercoledì di settembre in poi, infatti... Porterò semplicemente i soliti eh, quattro video mensili, ovvero una settimana Però ogni tanto ne porterò qualcuno di più I video sono sempre mercoledì alle 15 e Non vi sto a parlare di quali video voglio fare ogni singola settimana Che sennò perdiamo tempo Però vi dico solo che ci saranno delle serie nuove Già, già avete visto qualcosa con il video insieme... Avvitto, tan e... Perfetto, allora oggi facciamo le eh, Infection Dato che c'è tanta gente Ok, iniziamo Allora, sono un survivor Sono un sopravvissuto all'infezione eh, Diciamo che infezione in questo periodo non ci sta bene Perché c'è stato il eh, lui già mi preoccupa Ok, perfetto Mi sono salvato che sono fortunato. Allora, vediamo un po'. Abbiamo tre infetti per adesso. E sopravvissuti siamo per adesso solo. Già 11 subito. Ok? Che abbiamo preso? Una magical, un magical ice cream. Ok, che fa? The glitter is extra cr crunchy. Ok. Ah! Madonna, che infarto. Madonna. Un infarto so. Adesso però la cosa bella Di, questo, di questa modalità è che il, Non dobbiamo fare 10.000 tagli Tra una partita e l'altra perché La partita quando muoro Continua yeah. è, Cioè è bella come cosa Perché anche se rischio Tanto tanto tanto è... Il fatto Ah! Ok allora dobbiamo riuscire a Prendere No, no, no, no, sono morto Eh, vabbè, però stavolta respawno Ok, eccolo lì all'orizzonte Oh mio Dio eh. ah. No, dai, non è, non è possibile, muoio sempre Non ce la faccio proprio eh. Allora, dobbiamo trovare il metodo per salire là sopra Ok, allora saliamo di qua, di qua, di qua eh, andiamo di qua che è successo Abbiamo vinto Yeah Proprio GG Ma tante G non 2G Tantissime G troppe G Ok questa mappa Mi piace molto molto molto molto è molto bella eh, Bene andiamo perfetto Giochiamo questa... anche questa volta Sono eh, una... Sono un survival Troviamo l'infetto Ah, siamo già a due infetti. Eh, eccolo là! Un infetto. Con la, con la peste nera. Perché se dico un'altra malattia, è un problema. È morto. Ok, il primo infetto è morto. Non mi ha visto quella bestia. È proprio una bestia. God. Troppo forte. Mamma mia. Overpower. Ok. Ah! Madonna. Ok, partita, nuova, nuove cose. Troppo... Ok, eh, speriamo che stavolta l'infetto alfa sono io, perché voglio vedere come essere infetto alfa. Cioè, non cambia niente da essere un infetto normale, probabilmente. Però, eh, la soddisfazione di essere il primo, sai, vediamo. Ok, sono il sopravvissuto. L'infetto... Già due infetti. Il fatto è, è ansiosa come cosa È una, co è una cosa ansiogiana, Quindi comunque il Ok eccola qua eccola qua Lo, Chi l'ha presa? No l'ha presa lui peccato Abbiamo vinto Yeah bellissimo Sono terzo incredibile Top survivor Angel Settello terzo Ok, allora, diciamo che questa modalità per essere la prima volta che la provo non ci sto capendo assolutamente niente eh, Però per quanto riguarda il resto, niente di che Allora, infetto alfa Ok, chi è? Io no Quindi, bene, aiuto No, ah era l'infetto alfa, sono stupido E dato che sono molto stupido, adesso... Ho fatto già due kill. Double kill. Incredibile. Double kill. Troppo forte. Mango dietro in modo tale che, non. non, si, non sono soggetto a frecce dall'inizio. Ok, prendilo. No, peccato, prendo. Peccato, peccato, peccato. Prendilo, prendilo, prendilo, prendilo. Ok, allora. Ci siamo, ci siamo. No, sono caduto. Peccato. Eh, andiamo avanti. Di qua, di qua, di qua. Non perdiamolo di vista. A destra. Eccolo, eccolo. Se lo prendi tu, io lo voglio prendere, lo voglio prendere io. No, no, no, no. No, no, dai. Ho sbagliato. No. Peccato, peccato. Va bene. Devo respawnare. Andiamo avanti. Quante kill ho fatto per adesso? Due. Due, perfetto. E andiamo avanti. Intanto ho sputazzato il, lo schermo, però... Abbiamo vinto E sono arrivato Secondo come top survival Bene Allora Facciamo quest'ultima partita E dopodiché Basta Perché sennò Troppo Non ci sto Già capendo niente di base qui. Mi è venuto un infarto eh, tu sei Sei tu Ne sono sicuro Non hai l'arco in mano ah! No è lui L'ho ucciso Sono Mamma mia! Sono il prescelto! Allora, credo che di qua non ci sia niente di particolare. Eh? Ed è già finita così! Tutti, tutti infetti siamo diventati. E... e niente, stavo... Quindi, mi dispiace, però, diciamo, siamo... abbiamo vinto un sacco di volte. Infatti, ho già 39 vittorie, non so quante ne avevo prima. Non è che mi interessi tanto. Eh, però Sono progressi cioè, eh. Quindi detto questo Vi saluto Ciao no, Ho sbagliato eh, <ride> Quindi detto questo Vi saluto Ciao